Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, ci ritroviamo insieme per darci appuntamento a domani e eh sì, in questo martedì un altro appuntamento dedicato come sempre alla musica e ai vinili. La scorsa settimana ci siamo lasciati dicendo che avremmo raccontato un po' quella che era la storia, magari, di qualche vinile legato al naturismo, insomma legato anche a una forma un po' più artistica legato anche a quello che era il sesso. E tra le varie copertine che tra tra l'altro, ho anche appeso, ho trovato questa di vinicio capostela, eh, con questa eh, bellissima immagine di questa donna. In realtà poi mi sono scervellata di cercare di capire, sicuramente i grandi artisti hanno parlato eh, di, di musica, ma anche, come si dice, di, eh, di natura e di naturismo, soprattutto quando se andiamo indietro negli anni e parliamo anche dell'epoca di Woodco Woodstock in cui la libertà era tutto, no? sotto tutte le forme di vita e non solo. Ebbene, allora vi chiedo di mandare una mail a iemekalibuna.it di oggi, se avete voglia, se vi viene in mente magari qualcosa che invece possiamo, eh, diciamo così, raccontarci o qualche eh, copertina di disco che appunto va a raccontare un po' eh, quello che sarà il tema di domani. Eh, per cui vi aspetto, come sempre qui domani a partire dalle ore 9 e quindi scervellatevi, scervellatevi e aiutate a trovare qualcosa insomma di eh, diciamo così di particolare e di stuzzicante che può eh, così eh, farci passare un'oretta insieme come sempre qui ogni martedì dedicato al vinile e dedicato alla musica un abbraccio un bacio vi aspetto domani come sempre alle ore 9 ciao